Allora, qua siamo registi... Siamo registrando, non stiamo registrando. Scuola di merda? Cazzo ai due! NEEE! Ma chi sei parlando? due me è bruder ginocchio! Oh, mi ha rilasciato il un po' di Mi ha saluto da Matteo Scioscia No, eh, Matteo Sciille Ci vediamo alla prossima Ragazzi, ciao No, voglio da Beh, taglia Cazzo No, dai no Eccolo, Instagram, video Ti ha menzionato Fammi vedere che No, no, aspetta Mamma, mamma Mi risulta tutto Mamma, no, aspetta, aspetta, aspetta Fammi finire per là Forza e chi è questo? virgil vuole inviarti un messaggio hai iniziato a seguirti però <ride> è sempre te picca che è? e chi è questo? sono persone che conosco? no mamma sono le fame bella pepe e me non è per me allora, per chi non lo sapesse, allora io faccio un corso con Anthony. Per quanto riguarda YouTube, insieme ad Anthony e Alessia. Quel giorno doveva venire una persona nuova. Solo che eh, non, io e Simone non sapevamo chi fosse. Io stavo da solo con mia madre. E a un certo punto vedo questo ragazzo con il cane. Io gli dico: Questo c'è il cane, se deve, se deve stare dentro. E cioè, vi dico com'era: È il classico coatto. Io a un certo punto dico: No, non, non può essere lui. Cioè, non c'è il cappelletto. Perché tutti c'hanno il cappelletto di Gucci? Per quale motivo tutti c'hanno il cappelletto di Gucci? Però fortunatamente poi non è più venuto quella nuova e siamo rimasti in semone Non mi dica questo, davvero I miei amici mi hanno organizzato una festa a sorpresa per il mio compleanno Io l'avevo capito che mi avessero organizzato questa festa a sorpresa Semplicemente perché tipo 4-5 o giorni prima No, 4 giorni prima Sono andato a scuola da questi miei amici E uno. questo gianturco di merda è arrivato a me e mi dice Ho ricadato a me i sordi per regalo E io ho fatto finta di fare ritardato e dico Quale regalo? E eh, vabbè poi l'avevo capito E poi appena arrivato a casa mia quella sera Ho visto un'ombra, cioè un, una figura nera sul balcone Che entrava dentro correndo e diceva oh, oh è arrivato, è arrivato E poi appena salivo di scala ho sentito Oh raga regà, regà sta arrivato, sta arrivato E poi io ho incontrato Matteo che è arrivato contemporaneamente con me Quindi l'avevo avevo presunto che fosse una festa a sorpresa Perché è arrivato un contemporaneamente con me Anche se non l'avessi invitato a casa mia Dico, deve aver firme oh. La ah, la cancella, non lo su... un... ah? Ah, andiamo! magari non è una testa assurda. Che cazzo? Questa è la Allora, tu cazzo adesso non gli io io io yeah, so right. cazzo <sociale> fa, io ragazzi. Che io fai? io io che emozione. Io ho voluto, faccio solo la musica, eh, raga. Ci starò. C'avevo no. Brava. Ma se l'aveva capito? Eh? L'aveva capito. Oh, amore mio. No, ah, ho visto un po' di rivali. Cazzo, mi stavo pigliando un renderone. Vai, eh, cavolo, la mi sbaglio. Te lo aspettavi? Si sì, ma no, <ride> non passare davanti, S eh, scusi ripeto Si si vai vai, non segura, te aspettato, forse perché schilarti è venuta in macchina con te, non no, forse te te perché l'ha visto una figura nera e poi che si è venuta Oh, non c'è ti lo so, e poi si è venuta, oh sta sta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 Si sta, si sta sciogliendo? Facendo una ripresa. È lì mamma? È proprio lì, guarda. È proprio lì.